Storytelling dei laboratori territoriali promossi e finanziati dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente le comunità locali nella ideazione, promozione e gestione di processi di rigenerazione culturale attraverso l'assunzione di forme innovative di responsabilità. Villa Smeraldi, che ospita il Museo della Cività Contadina, è stato reso disponibile dall'Osservatorio sul Paesaggio reno gadiera lo studio Performa, architettura più urbanistica, ha progettato e articolato la struttura e l'offerta formativa con la collaborazione di planimetrie culturali. Nella plenaria iniziale sono state illustrate le fasi del processo. Le istituzioni coinvolte hanno poi indicato gli obiettivi e sottolineato l'importanza dei laboratori per il territorio. Infine, planimetrie culturali ha evidenziato i temi e il calendario di lavoro. L'attività svolta dai laboratori assume il principio che la rigenerazione culturale sia tanto umana quanto urbana. La mappatura degli spazi, così come la preventiva identificazione delle forme di associazionismo e civismo già operanti nei territori in oggetto, viene pertanto a costruire la fase preliminare del lavoro da svolgere. Ogni sentiero, ogni via, ogni cammino ha qualcosa da raccontare a chi lo percorre. Le passeggiate conoscitive sono state accompagnate dalla narrazione sulla natura, le storie e le tradizioni del territorio. E quindi, ehm, a partire da questo, ci muovevamo oggi lungo l'asta del Reno, vediamo fin dove riusciamo ad arrivare, stanti tempi, bisognerà camminare un po', poi ci sposteremo con le macchine, ci perderemo, ci ritroveremo, quindi immagino che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 e si verrà ad agganciarsi bene o male a questo, scusate, a questo punto, quindi dall'altra parte del, del tubone di qui sopra. Non solo una mappatura georeferenziata e documentata, ma anche una mappatura emotiva. La mappatura emozionale si propone di esplorare il particolare rapporto che intercorre tra gli abitanti e il loro territorio dal punto di vista della percezione collettiva, riconoscendo e ricostruendo le diverse narrazioni e i vissuti emotivi. La mappatura emotiva riesce a mettere in moto processi di partecipazione sociale e consapevolezza della comunità rafforzando l'appartenenza e l'identità territoriale. Una mappatura trasferibile ai contesti di servizio e agli interventi sociali in genere che permette alla cittadinanza di fare proposte e rivendicare spazi decisionali. Se redatta in comunità, la mappatura emozionale può favorire percorsi di mediazione e gestione del conflitto sociale.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 a pulire il sottosuolo, anche se può sembrare una cosa invece così. E quindi hanno una funzione importantissima. A partire dal piano urbanistico generale. piano urbanistico generale, questo è uno stralcio, approccia la disciplina urbanistica in maniera sostanzialmente diversa, non più basata su logiche prescrittive, ma sull'identificazione di sistemi di opportunità. Insomma, il 50% di, di, di queste entrate che eh, solitamente sono riconosciute ai comuni eh, verranno trasmesse e versate in questo fondo per a servizio dell'intera comunità metropolitana. Realtà, questi strumenti intanto sono preziosi, in quanto anche si permettono di meglio adattarsi alle esigenze del beni e delle dei territori e dei cittadini, rispetto anche degli strumenti più fermi e più liberi. Dopo la mappatura e la formazione base, prende il via un vero laboratorio in cui si lavora attivamente sui contenuti, il workshop. È necessario che i workshop siano sviluppati attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti per dare vita a un vero laboratorio di apprendimento. L'esperto che coordina il laboratorio è in quell'occasione l'attivatore territoriale, che deve stimolare il dibattito tra i partecipanti, dare spazio alla creatività e cercare di affrontare il tema in maniera innovativa. Il confronto, le discussioni e le contaminazioni sono essenziali per rielaborare le idee e creare contenuti tangibili. Dobbiamo ricordare poi che il workshop rappresenta un grande momento di comunicazione che dà la possibilità ai partecipanti di relazionarsi con il mondo esterno. È l'occasione per trasmettere la propria idea oppure è il luogo dove trovare una nuova idea. Per tutto questo dobbiamo comunque iniziare stabilendo le relazioni. Tutti i partecipanti si presentano comunicando quale contributo possono portare e quale obiettivo si sono posti. Con il supporto di Google Map poi e la mappatura precedentemente elaborata abbiamo geolocalizzato i luoghi, inserito tutti i dati emotivi e tutte le idee nate dai primi incontri. Il gruppo ha poi così lavorato direttamente sulla mappa con aggiornamenti e modifiche in tempo reale. Questo metodo che abbiamo utilizzato ha dimezzato i tempi di lavoro, ha coinvolto tutti i partecipanti attivamente e creato una base di lavoro anche in remoto che ci ha permesso la partecipazione e l'inserimento di dati anche a distanza per chi non fosse riuscito a partecipare agli incontri. Nell'ultimo appuntamento del laboratorio tutti gli attori coinvolti hanno elaborato, redatto e illustrato una propria proposta che tenesse conto del contributo del gruppo di lavoro. Le proposte hanno poi costruito la base per la coprogettazione, lo strumento per promuovere la collaborazione tra diversi attori che consente maggiore flessibilità di azione per ripensare la progettazione sociale. È uno strumento che attraverso l'aggregazione e la condivisione crea nuove reti generative in cui tutti i soggetti partecipanti donano il loro tempo e le competenze per costruire rapporti più solidi con gli enti pubblici. Il laboratorio territoriale si è concluso con l'approvazione di un progetto definitivo condiviso all'unanimità dal gruppo di lavoro si è deciso di proporre all'amministrazione pubblica il recupero di un edificio presente sul territorio che possa ospitare le associazioni dell'osservatorio del paesaggio e al contempo essere aperto alla cittadinanza, divenendo un luogo di raccolta e scambio di idee propositive sul tema della salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. Il luogo al contempo diventa in questo modo strumento di supporto alla cittadinanza attiva i tanti temi sollevati dai cittadini potranno qui essere discussi, elaborati e trasformati in progetti da sottoporre all'attenzione della pubblica amministrazione. La decisione del laboratorio ha tenuto conto di concretezza e fattibilità in tempi brevi, proponendo un intervento urbanistico a supporto di un'azione culturale. I fondi resi disponibili dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono un'ottima occasione per la realizzazione del progetto proposto dai cittadini attraverso i laboratori territoriali. Ora serve il contributo delle istituzioni. Con il supporto dell'Unione dei Comuni Reno Galliera, della Città Metropolitana di Bologna e l'accompagnamento del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, raggiungere l'obiettivo non è una chimera, ma una verità.